nuovo video oggi vi presenteremo lo slime di Vale Sada. Ciao. ciao oggi siamo soli senza la mamma e il papà e abbiamo posizionato la nostra telecamera e abbiamo posizionato i nostri ingredienti e ora noi li prenderemo e li tireremo fuori per farveli vedere cosa servirà? ci serve delle ciotoline Le. poi ora tocca a me delle palle ovviamente poi delle poi delle pavole. aspetta delle... no ma lui fa poi la, la colla ora tocca a me poi quella verde che mi però, piace però tiriamo sempre oh. guarda guarda è dello stesso colore di sodio poi quel, questa qua questa, questa arancione che mi piace poi molto. queste le colle piccole prendi altre colle dai. ce ne sono degli altri dammi, dammi eh, passamela a me che la metto qua intanto prendi eh. ce ne sono delle altre dammi non, non so perché queste mm -hmm. vabbè le altre tutte le prendo io allora Scriviamo dei colori Sì, questi colori li lasciano a me E se non che di so tutti, più. eh, Davide No Vediamo lo stesso colore della ciotola Invece io cosa ho fatto? <ride> Guarda Allora, te non aggiungi questa cosa perché è troppa Bah! Scusate, amici, ma lui mi deve ascoltare di più Allora, poi, se volete... Potete prendere le piccole colle e metterle dentro. Qui la voglio No, no, no, Sono troppe. Davide. Oh mio dio. La mettete un po'. Ecco. Io. Quindi ora prendete la spatola. Ok. Patola e girate. Non è proprio tanto, eh. Ora lo metto un po'. Allora, vale. Prendiamo il bicarbonato e lo spostiamo un po'. Guardate il mio come sta venendo. Io non metto il perché non è tanto. Guardate ragazzi! Va, va così Ok? Amici, io mi sto attaccando tutto, non riuscirò mai a mescolarlo allora. Prendete la spatola e giratelo. Così. Guardate il mio. Poi posso aggiungere. Cosa? Il fate? Mettiamo il liquido per le reti. Ora chiudiamo. Mm -hmm. e mettiamo il liquido per lentine io sto continuando a mescolare perché devo fare il... guarda se ne sta andando no, tutto dai. via il colore dai me lo mette Sara direi che lei è brava però se è brava me lo mette lei ok Mi quindi ora ah ok aspetta Davide no. no no no no no aspetta Davide togli togli ancora un, un po' e mescoliamo vai okay, ora mescoliamo ancora per un amici po'. mi serve quella rossa? no mettimela a te Sara no mettimela a te Sara no mettimela a te non si fa il colore ora continuiamo a mescolare Mama, e dopo, dopo che ho finito questo cambio colore allora mamma stiamo facendo soli è una sorpresa! Ok. Basta Davide! Sto mescolando! Basta Davide! rischio di mescolare, poi amici. Mettiamo un po' di bicarbonato. Ah oh, no! Allora, mi serve un altro tuo colore Ok, tanto il bicarbonato aggiungiamo del colore. Lo mettete a me tanto? Me lo mettete anche a me tanto? Aspetta, Sa Amiche, sapete che voi dopo mi, mi dovete mettere carbonato, però tanto. Così almeno mi ve posso mettere questo qua. Ok, mamma? È eh, cucina. Ora, visto che è un po' tanto di bicarbonato, per aggiungerlo mettiamo ancora un po'. Perché la, la cosa che è meglio metterlo un po' così. Allora. Così almeno. Si, ri, si riesce tipo a farlo denso, allora, no? dentro penso vuol dire un po' indurito Sara no? che c'è? come mi metti questo colore qui visto che vuoi il rosso facciamo art oggi non è lì. ma qui sei bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam mi deve bam sì. Stare a che punto sei te? dobbiamo fare così a che punto sei te? il processo ah. devi, bravo devi mescolare guardate guardate, guardate. Davide, te non lo fai vedere perché così almeno può cadere guardate allora guardate bravo ah, guarda abbiamo fatto proprio arte ha mischiato due colori e ha fatto un colore bello sto quasi per creare linda guardate mm -hmm. io prima avevo messo un po' di giallo allora lo mettiamo una goccetta mi, mi date quello? io asciugo le mani perché poi Tutto. devo prendere la spatola e si eh? aspettiamo Davide okay. ok e mescoliamo amici ci sono ancora <ride> Allora, direi che papà non c'è Sta però, non sta tornando Chissà quant'ai papà E la mamma Speriamo che non ci becca la mamma che è in cucina questa è una nostra creazione Questa è una nostra creazione Mescoliamo Guarda io ho aggi aggiunto questo carole No, non va bene mettere altro bicarbonato allora. Insomma ogni tanto mi fa arrabbiare Ok, metti, mi, mi metti questo Ma io sono piccolo, dammi un bacio Ok E dopo aprimi quella cosa Cosa? Ok Dai, Mettimela Allora allora, comunque, visto che abbiamo fatto già questi, non va bene Dovevi la prima Se vuoi fare un multicolore un'altra volta lo facciamo Praticamente ora, mescola, mescola ah, perché vuoi Aspetta, te lo mescolo io per un po' io, io finisco questo, poi mi aggiungi questo colore Allora, faremo un altro multicolore Ora fai quello E dopo no, Ora, secondo no finché che non si densa. finché che allora mai si addenso okay. aspetta che oh, ho aggiunto del, del passatemi quello passatemi quello viola quale viola? Qual... non metti quello? questo certo mettiamolo perché sennò poi cosa fa? non lo so pa passatemi l'arancione tu sei un mago pasticcione come abbiamo chiamato mago in un video il mago e il gessetto, vi ricordate bambini? Passatemi quello arancione. Allora, aspetta che te lo apro. Lo metto io? No, basta. A proposito del video mago e gessetto, state guardando i nostri video? Già che ci sono. Me lo metto anche io un po' di. Ok, ora. ora mi serve quello rosso. Oh mio dio. Siamo di tutti i colori. Dopo quello, quello lo metto io stavolta. Arlecchino. Vabbè perché siamo a carnevale, facciamo Arlecchino no? Arlecchino poverino non aveva il vestitino. Vi ricordo con Arlecchino di mettere un like se seguite i nostri video e di iscrivervi al canale. Allora, ora andiamo avanti. Ma guardate com'è venuto il mio, ed è bellissimo. Io sta venendo bellissimo che non so quando lo prendo in mano. Davide? Fai vedere. Fai vedere, Davide. Aspetta, devo ancora mescolare. Guardate. Lo sai una cosa? Cosa sembra il suo? Uno slime che abbiamo fatto. Chi è? No, sconfitto giù. Sembra il Viola del Signoresse! Lui è Viola! Vedi? Bravo! Lui è viola cattivo, vedi? Cocafetta. Vuoi aggiungere un po' di giallo? Certo, così almeno non sembra il signor S. Perché il signor S è Perché? Perché il S mette in gabbia lui e Sofì. È vero. E sta venendo bellissimo, c'è cioè il mio. Il mio, il mio, il mio prossimo video sarà il video. Questo qua più bellissimo. Allora, cercate di mescolare tanto. Così, Bene. veloce. Veloce? Molto veloce! <ride> molto veloce! Dai lei è molto veloce! Vai! No! Molto veloce! Ehi, posso, posso, posso, posso mangiare anche questa? Mago pasticcione! Mago pasticcione! Mago pasticcione! Oh no! Ragazzi, mi pass passate quello! Qua. Eccoci qua, ti pulisco dalla fretta che da è una che... Beh, un giorno... Come ne ho io, sembra! Per, per fare l'altro slime, però i guanti per questo slime oh. Così a me lo siforcheranno e eh, fa niente se si sporcano! No! Sa e poi se, spagnate, se si sfadano posso lì a fare allora tanto ci sono quelli di fade se non ti sei zitto ti faccio il bagnetto nell'acqua davide davide no no faccio no no fa, fa quello che vuole. Allora, ora no eh, bravo no bra bravo no no no no no no no no Oh mio dio, però bravo! Sta venendo bello. bello. Sta venendo bellissimo il mio, cioè. Allora, il no, all mio, il mio, il mio. Vai, okay, tutte e due. Guardate, okay. allora, Guardate ragazzi! Mi sta fischiando. Femminisce. Per le femminucce prendete la colla oh. rosa. Oh mio dio! Prendete la colla rosa e prendete pure la colla, ovviamente, gialla, questa qua. E prendete, ovviamente, li mettete dentro Questa la colla gialla un goccino Invece questa rosa Un po' Come l'avete vista mettere Ora non so quanti grammi ma... Poi avete visto il processo Se volete fare Ora avete visto il procedimento Se l'avete visto Potete copiarlo Allora, vi spiego Il processo alla fine Vi spiego vi spiego il procedimento, prima prendete la colla, poi prendete il liquido per lentine, il, il, come si chiama? Il, bicarbonato, il bicarbonato e le colle, poi vedete questo video, pronto, ora vedete il procedimento, basta, la colla, così, poi il, il liquido per lentine, di carbonato. ti do un consiglio prima di farlo guardate tutto il video cosa almeno potete vedere a questo momento amici, io sto mescolando prima di mettere quelli grandi oh mio dio, è sempre un pasticcione mm, direi che mi sono sporcato tutto però è un pasticcione però non sto, però sto sporcando questa però dopo la ripuliamo, la mia allora mettete per sapere il dito dentro Allora si sta compattando io Si sta compattando anche il mio si sta compattando Mi sa che ci voleva troppa colla Troppa colla ci voleva Mescoliamo Guardate io sto mescolando tutto Ho aggiunto un po' di bicarbonato e, e questo liquido per lenti Guardate infatti an è scostato Amici vi piace il mio è troppo bello anche il mio però guardate amici l'ho finito ora, lo prendiamo con le mani Quindi, dove l'appoggiamo la sta spatola ora <ride> prendiamo questo magari lo mettiamo e facciamo così e puliamo la spatola la spatola sul tavolo prendiamo con le mani ah che bello lo... non è venuto e il... ora devo mettere ancora un po' di bicarbonato guardate il mio super bello inizia a prenderlo con le mani prendiamo guardate il mio più bello di quello di Sara uh, guardate Iniziamo a mettere ancora un po' questo no C'è facendo ancora il mago pasticcio? no solo che sta riberando Ciao. ora lo prendiamo con le mani guardate ragazzi ora. un altro po' di neve e basta oh mio dio farò tutto quello che voglio io tutto quello che vuole ci vado una... amici Guardate, ho creato uno slime di un bel colore rosa con petto Guardate, molto soffice, un sacco bello Amici, guardate sto slime E Davide tipo, tipo, tipo, non è proprio okay. tipo, tipo, a me, a me certo. sta diventando tipo palla di neve Non è vero i miei anni... aiuto. È vero, sembra un po' la neve. Il mio è rosa più freddo. Però. Eh, però vabbè. È più bello il mio. è più bello il mio, è Il mio. ma sono belli tutti e due. Bellissimo fare le mani è soffice È bellissimo. E rosa confetto il mio primo slime, eccolo qui. Finalmente lo slime di Valesada con, con la sua personalità. ora aiuto anche te. Sistemiamo pure il tuo, che sta, che non è più. È bellissimo. Ora aiuto pure Davide che non cosa sta facendo ma sta facendo una cosa che non dovrebbe fare e ora l'aiuto con un po' di cose bambini vi faccio vedere il mio slime come è venuto bellissimo oh mio dio sta creando Guardate, il mio. faccio la pizza. Lo slime di Valesada è solo mio. Ora ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video, Valessada vi aspetta. Ricordatevi di mettere un like in su ed iscrivervi al canale. Ciao!